Ciao a tutti, oggi prepareremo la ciambella alle uova di Pasqua, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa, gli ingredienti sono cioccolato al latte, burro, latte intero, zucchero, sale, farina di tipo 00, lievito per dolci vanigliato, vanillina, uova, rum che è facoltativo e per glassare cioccolato al latte. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il burro e il cioccolato. Ed azioniamo il bimbi per 7 minuti, 50 gradi, velocità 3. Aggiungiamo il latte, lo zucchero ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 3. riuniamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo la farina le uova il lievito la vanillina il rum perché vi ricordiamo che è facoltativo E il pizzico di sale ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 4 trasferiamo in uno stampo a ciambella del diametro di 22 cm.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 Lasciamolo solidificare a temperatura ambiente. Ciambella alle uova di Pasqua. Grazie e alla prossima ricetta!